Ma io non sono pronta! No, no, no, no, no, no! no. no. D'accordo, la luce sta ancora alimentando l'Elestar. Il ritorno delle tenebre, l'arrivo dei guardiani. Ah, in un giorno senza giorno, la luce non avrà più luce. È una mia impressione, o è più grande l'interno dell'esterno? Mi fido, Zot! Voi chi siete? Perché siete venuti? Torre, buttali fuori da qui! Perché io sono Aoki, la custode della conoscenza. Io sono colei che ha il compito di guidare i guardiani. Aspetta, scusa, com'è quella storia sulla cosa che diventa scura? <tose> I tuoi poteri della luce sono forti, ma non possono niente contro la furia delle ombre. Abbiamo vinto! appartengo solamente alla mia famiglia! E finché saremo una famiglia la luce splenderà per sempre Your matey!